Ciao, che ne dite di fare un po' di meditazione nel parco? Eh? Una bellissima idea, ma a tutti un po' viene in mente quell'immagine di starsene con le gambe incrociate in mezzo agli alberi, in silenzio. Sì, è anche questo, ma semplicemente a volte è sufficiente. Quando si attraversa un parco o ci si viene per passare un po' di tempo libero, fermarsi in silenzio a contemplare quello che sta intorno. Contemplare senza parole, perché il verde, gli alberi, la natura, già hanno il potere di comunicarci a livello profondo ciò di cui abbiamo bisogno entrando in contatto con quella parte ancestrale di noi che sa di dover vivere a contatto con gli altri esseri viventi e di averne estremamente bisogno. Ecco, questo silenzioso stare in contemplazione del verde anche per pochi minuti questo già è meditazione buona giornata